Un medico statunitense, Duncan MacDougall, nel 1901, ebbe la bizzarra idea di misurare il peso dell'anima, dimostrandone intrinsecamente l'esistenza. Secondo MacDougall, al momento del trapasso, il corpo umano perderebbe il peso della sua anima. MacDougall selezionò sei soggetti per pesarne l'anima e ne registrò il peso durante la degenza, e poco prima della morte, fece poggiare i loro letti d'ospedale su bilance precisissime. Uno dei pazienti perse 21 grammi al momento della morte, mentre altri due persero subito del peso, ma pochi minuti dopo, ne persero ancora di più. In riferimento a un caso, McDougall disse al Times, quando la vita cessò, la scala della bilancia cadde improvvisamente, come se qualcosa si fosse immediatamente sollevato dal corpo. La comunità scientifica non accettò gli studi del medico, ma McDougall ebbe un notevole seguito di sostenitori i suoi studi siano attendibili oppure no, l'anima è un qualcosa che percepiamo, che sentiamo addosso. Tutta questa energia nel momento del trapasso si trasforma, si libera, abbracciando l'universo. Seguitemi, vedremo inquietanti momenti in cui l'anima abbandona il corpo, per raggiungere un altro mondo. Buona visione! Thank you. Thank you.